Ragazzi come state? Vediamo di cosa si parla oggi Renne Infatti oggi leggiamo ultima fermata per il Renne Express yeah. Ultima fermata per il Renne Express Mia, queste è fuori dai cancelli della scuola Le brillavano gli occhi Mamma, gridò, ho preparato un biglietto Lo manderò a papà per Natale È meraviglioso, gli piacerà tantissimo, disse la mamma ma tesoro, Natale è vicino, temo che non lo riceverà in tempo. Mia sospirò, avrebbe voluto che il suo papà non fosse così lontano. Il mercatino di Natale era affollato, Mia sentì il profumo di cannella, zucchero e calde arroste, ma senza il suo papà ogni cosa sembrava meno luminosa, meno natalizia. Con rabbia calciò un sassolino, questo volò oltre le bancarelle e colpì una cassetta postale dall'aspetto misterioso. La cassetta, infatti, non disponeva di una buca per le lettere, ma solo di una porta con la scritta. Ren Express, girare la maniglia tre volte per inviare il pacco. Mia sentì un vuoto allo stomaco. Qualcosa di magico stava per accadere. Ruotò la maniglia. E si ritrovò in una stanza tanto meravigliosa quanto strana. Aveva le pareti tappezzate di mappe e dal soffitto pendevano tante decorazioni natalizie. Benvenuto al renne express esclamò una vecchietta sorridente l'anziana signora diede a mia una carota e indicò una porta. Corri di là con questa mia, sbrigati. Gli stivali di mia affondarono in uno spesso strato di neve. Wow! sussurrò. C'era una bellissima renna che si avvicinò e sgranocchiò la carota. Ehi, mi fai solletico disse mia ridacchiando. Con cautela, la bambina si mise a cavalcioni della renna. Partirono insieme, galoppando sempre più veloce, fino a che... Psss! Presero il volo, sempre più in alto. «Stiamo portando il biglietto a mio papà, vero?» rise mia. E le orecchie della renna si aggettarono allegramente in segno di risposta. Si lanciarono sopra un mare scintillante. «Sto volando!» gridò mia ai pesci. Una sfilata di barche solcava l'acqua, mentre i marinai intonavano dolci melodie natalizie. Ciao, li salutò Mia. Due ragazzini guardarono il cielo. Guarda, una renna volante, gridò uno. Unisciti a noi, disse l'altro. Mi dispiace, esclamò Mia, non possiamo fermarci. E la renna sprecciò via con gli zoccoli che scalciarono l'aria e le campanelle che tintinnavano nel vento. Ben presto si fece più caldo e sorvolarono una bellissima città. Stelle di carte illuminavano le sue strade. Mia non aveva mai visto il luogo dall'atmosfera così natalizia. Avrebbe tanto voluto visitarlo. Tornerò quando sarà più grande, promise, a un gatto, seduto su un tetto illuminato dalla luna: ma prima devo vedere il mio papà. Sfricciarono oltre le fredde montagne. Mia nascose le mani nella pelliccia della renna. Nel cappotto il biglietto per papà era al sicuro e all'asciutto. Poi, alla fine, atterrarono nei pressi di un piccolo rifugio. Mia scese. «Perché ci siamo fermati qui?» disse un po' delusa. La renna le diede una spinta affettuosa, incoraggiandola a farsi avanti. E Mia vide una persona davvero speciale. «Papà!» gridò. Lui profumava di cannella, zucchero e caldarroste, Profumava proprio come il Natale. «Ti ho portato un biglietto!» disse Mia. «Sono arrivata in sella una renna volante!» E sebbene fosse felice, le sue guance si rigarono di lacrime. Il papà la strinse in un forte abbraccio. «È meraviglioso, grazie piccola e coraggiosa mia!» Mia gli raccontò tutta la sua avventura. «Ho preparato il biglietto perché vorrei che ti ricordassi di me questo Natale!» «Oh mia!» sospirò, sospirò il padre. «Come potrei dimenticarmi di te? Penserò a te ogni secondo della mia giornata. Anche quando mangerai il tacchino?» «Sì!» anche mentre indosserò un buffo berretto di Natale. Poco dopo, la renna bussò delicatamente con le corna sulla porta. «Penso che voglia portarti a casa», disse il papà. «Mamma si sentirà sola senza di me a noi mia, e sarò il padre con un abbraccio. A papà, ti voglio tanto, tanto, tanto bene, con affetto mio, P.S. Buon Natale!» Mia risalì sulla renna. Dall'alto risuonò un tintineo di campanelle, il cielo stellato era pieno di bambini in volo e tutta un tratto Mia capì che c'erano altre famiglie come la sua, famiglie che non potevano passare insieme il Natale. «Grazie!» sussurrò, abbracciando forte la renna quando atterrarono a casa. Quando Mia uscì dalla casetta delle lettere, non era passato neanche un minuto. «Mamma chiamò ma Mia!» afferrandole la mano. «Ho vissuto la più fantastica delle avventure!» Quel Natale passato con la mamma fu meraviglioso Giocarono e mangiarono il tacchino con tutti i contorni Quando Mia aprì il regalo del suo papà rise forte Una renna abbracciandola stretta Non poteva esserci il regalo più bello Bene, vi è piaciuto? Ci vediamo domani, ciao!